Ciao a tutti, questo è Web Marketing e Psicologia, io sono Andrea Saletti e oggi parliamo di neuroscienze in un modo diverso dal solito. E Lo facciamo insieme a un super ospite che durante la nostra chiacchierata ci darà tantissimi consigli utili per ogni ambito di business, ma soprattutto per il digitale. Ciao Diego, benvenuto. Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti quelli che ci vedono in questo momento e ci vedranno in futuro, speriamo. Io e Diego ci conosciamo da un po', soprattutto per la passione che abbiamo in comune per le neuroscienze, e devo dire che per me, eh, lo dico proprio in totale trasparenza, è un grande onore poterti intervistare, in maniera totalmente informale, tra l'altro. In molti di voi se lo ricorderanno nello show televisivo Zelig nei panni del meccanico Pistolazzi, dico bene, no? <ride> e lui? Era eh, quella roba lì che, è so, roba che fa girare gli amicoli, quelle cose lì, sì, sì. Eh. Se sì, ne, ne vado sì. da una parte fiera un po' mi vergogno, però va bene. Sì, però infatti Diego ha un aspetto di competenze professionali maturato negli anni che è molto molto ampio. È anche attore, public speaker, coach e formatore in ambito aziendale. Ma vuoi dirci direttamente tu chi è Diego Parassole e che percorso ti ha portato in questi anni ad avvicinarti alle neuroscienze, visto che poi è il tema centrale dell'intervista? Beh, sai, allora na nasce quasi tutto per è per caso perché studiamo medicina veterinaria. Ho iniziato a fare cabaret per hobby e poi è diventato un lavoro vero e proprio. Sono entrato in contatto col mondo delle aziende grazie a due amici in particolare, Fabio Cola e Carlo Turati, con cui ho iniziato a far formazione. E poi, nella realtà, quando nel 2008 ho incominciato a avere meno voglia di fare televisione. In senso stretto, e poi allora iniziavo a toccare temi ambientali. Tu sai che raccontare in televisione che bisogna consumare meno, soprattutto quando la televisione è pagata dagli sponsor, non è facile. E quindi lì mi sono riavvicinato a, a quello che erano i miei studi di veterinaria. Io avevo quasi finito, non ho, non ho mai finito la, il percorso da veterinario ho ripreso i libri di neuroscienze, il Candle, cose di fisiologia, sono anche cose piuttosto tecniche e tra l'altro invece in altri libri un po' più divulgativi sentivo spesso parlare del mondo eh, mindfulness, meditazione, eccetera e quindi prima ho iniziato a leggere in quella direzione, poi ho iniziato a fare una serie di pratiche, di percorsi e adesso poi è una delle cose che mi piace raccontare e portare anche nel mondo aziendale sì avuto tra l'altro la fortuna di assistere a un tuo spettacolo, una parte del tuo spettacolo, eh, mi sembra si chiamasse Brain Speaking, lo spettacolo totale, poi io ho assistito a una parte l'anno scorso eh, in cui hai raccontato in maniera totalmente innovativa le, ne le neuroscienze e credo tra l'altro di non aver mai riso così tanto, po poche altre volte ti dico la verità, non per quello che stavi dicendo, <ride> per il contenuto, ma per come è stato esposto, per, per la, la professionalità d'artista che hai utilizzato. Io da professionista tra l'altro ho fatto del, dei collegamenti, mi sono immaginato questa cosa un po' nel nostro campo si parla di data storytelling, che è un po' il, il, il comunicare in maniera comprensibile i dati noiosi rispetto a come nelle informazioni tradizionali ci vengono comunicati. Quanto lavoro c'è dietro? questo tipo di scrittura, so che ti sei occupato appunto, lo dicevi prima, anche di acqua e tutela dell'ambiente, sono spettacoli che de dove devi raccogliere dati, rielaborarli e trasformarli in intrattenimento, quanto è complesso? È abbastanza lungo perché in realtà eh, uno devi raccogliere l'informazione, cercare di semplificarla senza banalizzarla troppo perché poi quando io faccio uno speech in azienda sia che parli di tematiche ambientali, sia che parli di neuroscienze in particolare io parlo di cambiamento, feedback vendita a volte come lo speech che hai visto tu e così via in realtà davanti non hai degli addetti ai lavori o degli scienziati, quindi devi portar loro il divertimento ma anche un'informazione abbastanza precisa e un po' semplificata, quindi il vero casino è riuscire a trasformare una cosa seria in cosa divertente, c'è molto tempo di lavoro dietro e poi eh, la battuta quasi esce di suo nel senso che non c'è mai un momento preciso in cui dice adesso esce una battuta quando lavori con gli autori con cui eh, lavoro di solito cazzeggiamo molto, ragioniamo degli argomenti e ogni tanto esce la battuta e poi la inseriamo in un contesto perché la battuta ti coglie all'improvviso per far ridere anche te deve sorprenderti e spesso arriva per strane connessioni l'altro giorno su linkedin scrivevo un, messaggiavamo con un amico e lui mi ha chiesto ma non mi ha detto ma non sei a milano in questo periodo Ho detto no sono in campagna eh, vicino a tortona potevo scegliere tra due zone rosse e ho scelto la campagna quella più verde perché la battuta eh, molto spesso ti arriva da associazioni strane quindi quando ti tu fai uno spettacolo che ne sa su temi ambientali o sulle neuroscienze devi riuscire a trovare delle connessioni un po impreviste e questo eh, vuol dire leggere studiare leggere studiare a volte anche un po faticoso e poi ti viene l'idea e ti sorprende quello è divertente perché poi quando sorprende te spesso sorprende anche il pubblico poi quando sono se mi trovo davanti un pubblico difficile che non riesco a sorprendere non ride mi spoglio nudo e lì rido una crepa pelle. Vabbè, questa era una cosa per perdere completamente l'anima, diciamo, un po' da comico, anche da zelig e cose di questo tipo. Sì, mi viene in mente, tra l'altro, collegandomi a questo discorso, che in psicologia c'è questo fenomeno che è chiamato effetto camaleonte. Quando ci vengono stimolate delle emozioni in modo verbale, soprattutto anche non verbale, tu che lavori principalmente, anche fisicamente sul palco, cerchiamo inconsciamente di imitare quello che è il comportamento che abbiamo appena visto. Quindi anche il nostro stato emozionale poi si adegua, no? Di conseguenza. Quanto è potente, quindi, da, da, dal punto di vista cognitivo, una comunicazione formativa che è basata sulla, sulla comicità, sul sorriso, di intendo? È qualcosa che si può imparare o serve una forte predisposizione personale che tu hai? Allora, intanto si può imparare come quasi tutte le cose, poi ci sono persone che magari sono più o meno predisposte, adesso senza entrare in termini troppo scientifici o neuronali, tu sai che noi abbiamo un default mode della mente, quindi una tendenza della mente a funzionare in una maniera un po' diversa da come si pensava anni fa. Una volta si pensava che avessimo una grande capacità di concentrazione ogni tanto partisse il pensiero vagante, oggi è dimostrato il contrario, la nostra mente tende a vagare, fa un po' più fatica a restare concentrata. La comicità e l'umorismo mettono in connessione delle cose che nascono spesso da associazioni legate anche un po' al pensiero vagante. Eh, sto dicendo tutto questo perché poi l'umorismo, eh, quando sorprende, diventa un modo da una parte, poi per catturare di nuovo l'attenzione dello spettatore perché capita qui e ora se senti gli altri ridere e tu ti sei perso la battuta torni a essere attento e poi a quell'attimo di rilassamento della mente quell'abbassamento quell della tensione nervosa che permette anche alle persone di rilassarsi un po' no? perché sennò poi quelle conferenze di ore e ore e ore proprio pura sofferenza insomma, alla fine finisce e non ne puoi più e io ho visto delle cose veramente eh, ho visto decine di eventi in cui hanno parlato anche personaggi in alcuni casi importanti e finivano con eh, gli ospiti stremati in un caso eh, non ho mai avuto il coraggio di farlo vedere a quella persona il, il relatore una, un, un ingegnere che aveva parlato quattro ore senza pause <ride> e aveva davanti la platea tutta tutta davanti al cellulare o al tablet e lui è sceso soddisfatto dicendo ho detto tutto quello che dovevo dire. Peccato che non l'avesse visto nessuno. Lì c'era gente che ha iniziato a fumare pur di avere la scusa di uscire. Gente che fingeva di avere la prostata in continuazione perché di fatto non si riusciva a stare dentro. Un po' di morismo può alleggerire la situazione. Sì, ecco, stiamo vivendo un momento che conosci bene anche tu chiaramente un po in, tut in tutta Italia e in tutto il mondo che st ci sta mettendo un po' la prova tutti eh, siamo chiamati ad un cambiamento come tu sai eh, la natura umana stessa non è che va proprio a pari passo con il cambiamento soprattutto se è repentino no? come quello che, a cui siamo stati sottoposti in questo momento eh, tu credo che anche nei tuoi spettacoli abbia parlato di argomenti simili mi piacerebbe proprio affrontare il discorso con te c'è eh, un consiglio dato con con la tua profondità e contemporaneamente leggerezza, che hai no? nel, nel raccontare le cose, su cosa possiamo fare per trovare il giusto equilibrio in questo momento di grande cambiamento? Beh, è abbastanza buffo perché la nostra mente funziona eh, raccontandosi delle storie a cui crediamo perché ce le raccontiamo noi, ed è così che interpreta la realtà. Solo che queste storie a volte sono un po' storie di paura. Tendiamo a farci dei film mentali, un po' come in quella barzelletta del tipo che buca una gomma in campagna e decide di andare nel paesino più vicino per cercare un gommista perché lui non ha la gomma di, di scorta, ha guardato anche il cricket in Garage. E durante tutto il tragitto comincia a dire che sia se troverò il gommista poi aperto, poi capirà che ho bisogno di aggiustare la gomma e quindi magari mi chiederà un sacco di soldi poi non è detto che mi presti il crick per cambiarla insomma, percorre tutta la strada finalmente trova il gommista che sta cercando e gli grida, vaffanculo, te il tuo crick di merda perché si è fatto tutto un film mentale su quello che avrebbe potuto succedere e che avrebbe potuto andare male, no? Noi un sacco di volte siamo così, eh, quindi questa vicenda del coronavirus è sicuramente triste, drammatica, preoccupante, ma molto spesso ehm, siamo portati a vedere solo l'estremo lato negativo e possiamo cadere nell'ansia, nel panico, nella paura. Sento veramente tante persone spaventate, che non vuol dire che la situazione sia semplice e leggera. In realtà più noi riusciamo a stare sul presente, sulle cose da fare eh, giorno per giorno, momento per momento, meno lasciamo spazio alla nostra mente di vagare in, in pensieri negativi e meglio è da un certo punto di vista. Anche stare tutto il giorno inchiodati a guardare il telegiornale che ovviamente dà dati eh, allarmanti, preoccupanti, non ci aiuta perché alimenta semplicemente le nostre ansie. Quindi un po' di leggerezza, provare a fare le cose che dobbiamo fare, progettare il nostro futuro, vivere una certa normalità, per quanto possibile, ci aiuta. Poi, è chiaro, eh, non è sempre è facile non lasciarsi andare, no? Cioè, ogni tanto adesso noi sapevamo che avevamo il nostro appuntamento, ma a volte magari ti chiama qualcuno la mattina e rischi insomma, magari di parlare con persone. Oggi si usa di più eh, Skype, eh, i vari, le varie piattaforme che ci permettono anche di vestirci per cui ogni tanto ti capita di, di parlare con qualcuno che è ancora in pigiama e questo non sempre aiuta in un rapporto di, del lavoro io per evitare di farmi trovare in pigiama ho risolto la base, oramai vado a dormire vestito, però a parte questi dettagli mantenere un po' di normalità diventa fondamentale solo che spesso non siamo abituati eh, a stare collegati con la nostra emozionalità, no? per cui poi rischiamo di voler trovare la soluzione improvvisa quando già siamo un po' in emergenza. E adesso qui sto parlando di una cosa seria, l'altro giorno io faccio parte di un gruppo di istruttori eh, di mindfulness con cui abbiamo fatto insieme il percorso da istruttori, stavamo valutando per esempio rispetto al mondo mindfulness se ha senso in questo periodo fornire dei supporti anche più brevi per esempio a me una persona ha chiesto di dare una mano rispetto a medici e infermieri che sono emotivamente molto stressati rispetto al periodo in cui vivono il protocollo di mindfulness quindi è un percorso che ha anche dei tempi se vogliamo per le pratiche e tutto il resto e ehm, il tema era quanto può essere utile ridurre questi tempi per delle persone che hanno già il tempo della giornata occupato una persona del gruppo diceva che comunque eh, lei già sta praticando una cosa di questo tipo quindi con tempi più brevi per medici infermieri e altro e diceva che queste persone hanno un grande beneficio anche solo da quei 5 10 minuti che riescono a dedicare a questa cosa perché staccano da una realtà che per loro è estrema insomma per cui da questo punto di vista eh, sono convinto che riuscire a trovare il modo per prenderci delle pause per ricollegarci a noi, te a noi stessi per comunque riuscire a vivere un po di quotidianità e non stare solo sul problema ci aiuta poi certo dobbiamo progettare come uscire da questo problema io in questo periodo non ho mai fatto praticamente un webinar nella mia vita, incomincio a diventare un esperto di piattaforme di questo dell'altro. Perché, se no, se aspettiamo la fine del, della crisi coronavirus per imparare una serie di cose, non, beh, insomma, questo non c'è utile. Impariamole prima, le impariamo adesso, dopo, quando ci serviranno, continueremo ad usarle, insomma. Beh, mi hai fatto un assist perché io un'altra domanda che ti volevo fare era proprio quella relativa al discorso webinar. Tra l'altro, in questo periodo, come dici tu, stanno tutti facendo webinar. Eh, tutte le agenzie i professionisti fanno webinar per intrattenere e anche formare quelli che sono i eh, loro pubblico, i loro clienti. Lo stai notando sicuramente anche tu. Se è vero che diventiamo, però, dei punti di riferimento in base a ciò che comunichiamo, ma anche e soprattutto a come lo facciamo, eh, dal tuo punto di vista ci sono errori che commettono quelli che fanno questi webinar, ormai che ne stai vedendo tanti anche tu, eh, dal punto di vista sia della comunicazione verbale che quella non verbale e magari se hai anche qualche consiglio per trasmettere al massimo quella che è la propria competenza e affidabilità dal momento che abbiamo questa, questa, questa specie di palcoscenico con cui parlare con i nostri potenziali clienti. Beh, vedo di tutto durante i webinar, eh, nel, nel senso adesso no, questo è, un, è ovviamente un po' eccessivo, questo non l'ho ancora visto, eh, però devo dire che molto spesso le persone non sono consapevoli di come parlano, è vero che spesso facciamo un webinar e siamo a casa, ma eh, siamo a casa davanti a un pubblico e quindi uno Secondo me diventa fondamentale ricordarci, adesso al di là del tema abbigliamento su cui anche giocavamo prima, che non possiamo eh, pensare di parlare con i ritmi e con il livello di concentrazione con cui stiamo con gli amici al bar. Vedo continuamente dei webinar. Un attimo, scusate, cerco le slide, eh, devo andare la connessione, eh, però scusami... Eh, e tu magari hai 70-80 persone collegate dall'altra parte, o in certi casi anche di 300. E questa cosa ovviamente non fa che diminuire l'attenzione degli spettatori. Tu sai, sai bene, sappiamo bene che cioè, la famosa ricerca di Microsoft in Canada, ma ce ne sono molte altre, la nostra attenzione oramai è sugli 8 secondi circa, per cui o acchiappi ogni volta... Lo, lo spettatore, l'interlocutore rischi che eh, vada a cucinarsi qualcosa nell'altra stanza e poi torni quando è finito il pranzo, quindi quello è un elemento. L'altra cosa che mi colpisce, è questo non è sempre facile da fare, perché siamo condizionati anche dagli spazi, io eh, per esempio adoro parlare, mi piace molto più parlare stando in piedi, potendomi muovere di più e usando tutto il corpo. Eh, nel webinar questo non sempre lo puoi fare in questo caso abbiamo trovato un'inquadratura per questo. se voglio usare le mani un po le uso ma non troppo cerco anche di evitare quelle cose terribili che vedi così no? no? sì, <ride> oppure quando le persone parlano e mettono le mani davanti alla faccia quindi non solo vedi delle mani che ti distraggono ma non vedi neanche più il volto dell'interlocutore. queste sono le cose proprio basic ma molto spesso non c'è la cultura del prepararsi al webinar eh, e all'evento no? quindi eh, ci comportiamo come se fosse mh, una cosa dove possiamo prenderci i nostri tempi rilassati e ci dimentichiamo che dall'altra parte le persone rischiano di essersi addormentate se l'obiettivo è comunicare dobbiamo accertarsi, accertarci che il messaggio arrivi l'altra cosa è che poi spesso in molti casi non c'è tanta possibilità di interazione mentre anche solo fare domande e coinvolgere le persone dall'altra parte diventa un modo per tirarle dentro e quindi tutto questo aiuta nel portare il nostro messaggio nel portare il messaggio che vorremmo portare loro il resto rischia di essere un, non voglio dire un prodotto amatoriale ma se l'obiettivo è comunicare, rischia di non arrivare a comunicare niente. Insomma, il fatto è che, come diceva Vaslavic, non si può non comunicare se hai comunicato estremamente male, rischi di aver comunicato che sei un pir Ecco, eh, mettiamola così. Eh, eh, no? Cornacchione diceva una battuta, secondo me strepitosa. Antonio, no? povero Silvio, diceva ti dicono sì te stesso, ma se uno è un imbecille, ecco, cioè il rischio di comunicare male e che passi quella tipologia di messaggio che non ti sei preparato, che sei inadeguato o che non sei competente. Ah, guarda Diego, è stato un piacere parlare con te, sono sicuro che chi ci sta ascoltando ha trovato utili e anche molto interessanti le cose che hai detto. Prima di salutarci ti chiedo come possiamo rimanere in contatto con te e che progetti stai realizzando in questo momento? Beh, in questo periodo sto portando a webinar tutta una serie di contenuti di aula che eh, di solito faccio in presenza, io faccio più formazione esperienziale, quindi eh, facendo vivere dell delle esperienze alle persone su cui poi ragioni e, e da cui ti porti a casa un apprendimento. Quindi eh, adesso ci stiamo attrezzando per portare tutto quello che si può portare nel webinar eh, partirà per esempio un percorso di vendita con una delle società di consulenza con cui ho la fortuna di lavorare e, eh, e quindi ci stiamo attrezzando a quello quindi trasferiamo i contenuti in quel modo sto passando un po' di tempo già a facendo una serie di, di, di webinar e eh, devo dirti però aspetto con ansia di poter tornare anche al live perché alcune dimensioni sono convinto nonostante tutto attraverso uno schermo passano ma meno eh, pensa alla comicità no? quando fai uno spettacolo comico eh, hai bisogno di un pubblico in sala che ti dà il ritmo della risata che ti dà l'energia della risata e le persone si condizionano tra di loro ridendo tanto che le trasmissioni senza pubblico in sala o con poco pubblico in sala come ad esempio strisce la notizia hanno le risate finte sotto perché alcune cose secondo me richiedono una presenza fisica quindi quel momento lo aspetto anche solo per uscire di casa e fare qualcosa di più avvincente che non andare a portare la spazzatura dai, bene Diego un abbraccio virtuale grazie ancora del tempo che ci hai dedicato e con voi che ci state guardando, l'appuntamento alla prossima. Se vi è piaciuto, seguite il canale per rimanere sempre aggiornati su web marketing e psicologia di digitale. <ride> ciao a tutti, ciao.